Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Io mi chiamo Salvi. Qual è il colmo di un sindaco e una sindaca che si incontrano per la prima volta? Non avere amici in comune.